Buongiorno e benvenuti a IF News, l'appuntamento settimanale che fa il punto sui principali avvenimenti legati al mondo del fisco e del lavoro e che butta uno sguardo sulla settimana successiva. La settimana che sta per concludersi è stata caratterizzata dalla legge delega della riforma fiscale 2023. Quali sono le novità in arrivo? Appunto, la, il tema protagonista di eh, questa parte finale. In attesa del testo che dovrà arrivare in Consiglio dei Ministri entro il prossimo 16 marzo ci sono molte novità all'interno del testo che riguardano diversi aspetti dalla riduzione delle tax expenditure fino alle modifiche legate all'IRPEF, la riduzione da 4 a 3 scaglioni di reddito e relative aliquote, così come l'abolizione e il superamento progressivo dell'IRAP e per quanto riguarda l'IRES il passaggio a 2 aliquote, quella del 15 e del 24%. Ci sono anche novità in tema di IVA, con la razionalizzazione, interventi anche sulle aliquote e poi la flat tax incrementale, altre misure, in questo caso per i lavoratori dipendenti, una revisione anche dei, delle imposte, dei tributi locali e in generale dei processi, sia quello di accertamento che quello dichiarativo, oltre a quelli di riscossione, così come le sanzioni vediamo che eh, c'è molta carne al fuoco la cornice generale dovrà essere poi approvata dal governo con appunto l'approvazione del testo della legge delega sulla riforma fiscale e eh, diciamo che è l'avvio di un processo che durerà eh, sicuramente almeno due anni infatti il primo punto è l'approvazione da parte del governo poi ci sarà il liter parlamentare con l'approvazione di camera e senato successivamente i decreti delegati che dovrebbero essere approvati entro 24 mesi dopo l'approvazione parlamentare quindi un processo lungo che eh, però eh, si avvia eh, e eh, sono tanti i temi che eh, verranno eh, trattati e affrontati con una revisione dell'intero quadro tributario fiscale italiano. Una riforma quindi ad ampio raggio che tra le altre cose vuole attribuire maggiore importanza allo statuto del contribuente che interviene, interviene come abbiamo visto eh, con uno schema che è diviso in quattro parti dai principi generali alle imposte passando per i procedimenti e in conclusione con i testi unici che possano accorpare la normativa esistente per alcuni aspetti ricalca un po' la strada tracciata per altri se ne discosta ad esempio non dovrebbe proseguire la eh, riforma del Catasto tuttavia i dettagli saranno poi eh, successivi e eh, ci saranno sicuramente sviluppi nella prossima settimana e nei prossimi mesi passiamo ad un'altra novità della settimana il mia la misura di inclusione attiva quella che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza un nuovo strumento chi sono i possibili beneficiari e quale sarà l'importo che riceveranno i dettagli sono all'interno dell'articolo di francesco rodorigo la mia dovrebbe essere istituita a partire dal prossimo settembre anche in questo caso il provvedimento è atteso a breve in consiglio dei ministri vediamo che per quanto riguarda l'importo sarà determinato in base alle condizioni e componenti del nucleo familiare ed è composto da un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro a annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Viene abbassata la soglia a 6 per l'accesso al sussidio che passa da 9.360 euro a 7.200. Ci sono poi anche ulteriori dettagli ma per questo vi invitiamo a leggere l'articolo. Passiamo ad un altro argomento, quello dei rimborsi dell'evasione fiscale con i dati record che arrivano dall'Agenzia delle Entrate, 20,2 miliardi di euro nel 2022 recuperati grazie alla lotta all'evasione fiscale nel complesso 84 miliardi di euro sono stati erogati a famiglie e imprese nell'ultimo triennio tra rimborsi e contributi a fondo perduto i dati record sono stati forniti dallo stesso direttore dell'agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini nell'evento alla camera di ieri 9 marzo in cui sono stati appunto forniti i dati in occasione della presentazione dei risultati raggiunti nel 2022 le prospettive future dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle entrate riscossione per quanto riguarda le frodi fiscali sono stati bloccati i crediti fittizi per 9,5 miliardi e molti altri dati li trovate all'interno dell'articolo lo stesso evento è stata l'occasione per evidenziare che il panorama delle norme fiscali è una giungla 18.000 le risposte all'interpello dell'Agenzia delle Entrate così come ha spiegato il direttore Ernesto Maria Ruffini spesso anche all'interno dell'amministrazione finanziaria si fatica ad avere una lettura univoca e eh, su questo bisognerà poi fare dei passi davanti Cambiamo argomento, stralcio delle cartelle 2023, nuova chance per multe e non solo, la decisione sull'annullamento entro il 31 marzo, anche su questo tema è di Rosi e Delia sullo stralcio delle cartelle che non ha ancora assunto i suoi tratti definitivi. Ci sono novità dal decreto mille proroghe con una nuova chance per multe ma non solo la decisione sull'annullamento dei debiti entro la scadenza del 31 marzo deve essere appunto comunicata all'agenzia delle entrate ci sono le istruzioni per i comuni e gli enti interessati. A partire dal 6 marzo scorso infatti l'agenzia delle entrate e riscossione ha messo a disposizione il modulo che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali, dovranno utilizzare per comunicare la loro scelta e ha aggiornato le istruzioni da seguire sono appunto procedure che dovranno eh, utilizzare i comuni passiamo ora all'ultima parte quella che dà eh, un'occhiata alle prospettive ai temi che verranno trattati nelle prossime settimane uno è sicuramente quello della consegna della certificazione unica 2023 in quanto la scadenza è fissata al 16 marzo in arrivo per dipendenti autonomi e pensionati, i dettagli sull'adempimento sono riassunti e sintetizzati all'interno dell'articolo di Rosi Delia. E l'ultima, invece, è una scadenza al momento fissata a fine mese. Riguarda il super bonus, si avvicina appunto la scadenza del 31 marzo per le unifamiliari. A riguardo, potrebbe essere adottata una proroga al 30 giugno che potrebbe arrivare con un emendamento alla legge di conversione del decreto blocca cessioni, ovvero il decreto 11 del 2023 dopo le audizioni alla camera si lavora appunto agli emendamenti che devono essere approvati in commissione finanze tuttavia i tempi sono stretti e molto probabilmente se arriverà questa proroga potrebbe essere anticipata da un comunicato stampa del mef che appunto potrebbe dare conto del rinvio proprio perché i tempi di conversione della legge del decreto 11 del 2023 che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 16 febbraio sono ancora lunghi. Questa è l'ultima notizia dell'appuntamento settimanale, per oggi è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio al prossimo appuntamento che sarà venerdì prossimo sempre alle ore 13.30. Arrivederci!